allora io credo che sia il momento questo era quello che diceva la Comunale di aprire il tavolo della discussione perché al di là di una possibile dimenticanza di una società non è consentito non è consentito a una società che da lontano per venire a creare il servizio del nostro territorio ebbene Presidente, d'ordine di conto a lei sembra quasi dover ringraziare questa società quando fa effetto dei servizi straordinari Effetto dei servizi straordinari e straordinari non so perché sono descritti nel ero da Papa come la polizia della spiaggia e io vi dico adesso che è il sindaco e vi chiedo ufficialmente sul sito umano di relazionare su quanto è avvenuto fino adesso su quanto è avvenuto adesso sulla polizia della spiaggia sulla polizia della spiaggia un inciso veloce si sono dimenticati quando si va su giornale e si dice siamo attenti nella cura della spiaggia culturale, il, il turismo, ma non ci vuole niente stare su giornale, basta che siamo applicati, ma bisogna farlo della vita. Allora io mi chiedo, se partono tre trattori che fanno sulla spiaggia, fatti se anche un responsabile dell'ente locale andare a verificare se quello che si perché nella spiaggia, lo può confermare il buon presidente della commissione ambiente, ci sono ancora gli alberi, ma non gli alberi di Andale, gli alberi sull'Avenida. Sulla allora, la, la relazione di, che chiediamo all'assessore Rabo è capire sulla spiaggia che cosa accorgono oltre agli animali morti, se tolti, ma dopo parecchio tempo, dopo parecchie sollecitazioni da parte della minoranza, questo detto, ma sulla spiaggia che cosa si deve togliere? L'eco, in prevalenza di città. E quindi dovremmo capire anche questo legno se noi lo dobbiamo far pagare come smaltimento di rifiuto solito urbano, oppure come smaltimento di legno, che è ben diversa da un smaltimento come legno, come altre cose invece rilocando la pensione della a spiaggia, non so se è una dimenticanza, però noi abbiamo avuto pochissimo tempo per leggere questo capitolato, ma chi, la, chi lo ha fatto io e chi da qualche anno lo sente, allora io credo Il servizio di un'unità spiaggia alle in forma un'unità straordinaria nel periodo per invernale 16 ottobre-14 maggio e in ordinario nel periodo estivo 15 maggio-15 settembre, che è maggio che manca un mese, manca il mese del porto, dal 15 settembre al allora, 15 ottobre. Quindi, in quel periodo abbiamo deciso di mandare in vacanza e quindi non la spiaggia, in quel periodo continuiamo a pagare poi è la dimenticanza stessa perché quando si dice straordinaria la polizia straordinaria chi fa le recite del punto deve essere rimanente soprattutto a ottobre soprattutto a ottobre perché la polizia straordinaria parte da ottobre da ottobre fino a maggio la gestione perché probabilmente i passaggi che dovrebbero essere effettuati non sono stati effettuati. Allora, intanto in qualche misura detto che in qualche misura si è sollevata anche da qualche responsabilità personale. E poiché io non mi sento di nessuna responsabilità che mi mia diretta, allora abbiamo inteso come minoranza con questo Consiglio comunale per aprire la discussione, proprio per questo proprio per discutere di questo. Il mio lo faccio ai consiglieri comunali, è quello di aprire una discussione. Grazie, grazie al allora, consigliere Affari. Consigliere Marcucci, mi ha grazie presidente. Io voglio ringraziare. Grazie base per aver aperto questa discussione, anche perché era la discussione che noi volevamo portare come grazie oggetto, commissione no, ieri. No. Dopo varie volte, che come lei abbiamo detto no. prima, abbiamo richiamato all'ordine che ha ritrovato la società, la discussione, ad oggi anche noi abbiamo riscontrato delle inefficienze. Parte della città. Chiaramente sono stato in me adesso un grandissimo amico che va e delle denunce anche per quanto riguarda le denunce del pubblico servizio. Anche perché in questi ultimi due mesi, visto che la ditta appaltante è responsabile della sua ditta appaltante anche per quanto riguarda il sì. governo, io stesso come assessore mi sono fatto. Ah, sì, eh. sono eh. Eh, io stesso mi sono fatto garante affinché venissero eh. pagati gli ultimi due salari ai dipendenti eh. di questa eh. società, come è, è, com è avvenuto anche perché era la vascoa, e quindi giustamente tutti quanti hanno finito di fare la con qualche soluzione. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Però rimane eh. il problema che giustamente appare a solo la vascoa per quanto riguarda l'assessorato all'ambiente, tutto il settore è una discussione che noi volevamo dire per poter vedere quale fossero state le condizioni del potere individuale. Già noi avevamo l'assessore intimato per un controllo maggiore, come lei ha detto, per le, poter le scale che c'è certo, una società a restituire al allora. comune tutte le terre per quanto riguarda i il riferimento e del materiale, anche del materiale quello indireziato. Quindi eh, eravamo rimasti a questo punto. Loro hanno storto un progettino e non era un altro che abbiamo trovato, stiamo trovando Corossi, ma come vedete questo non vediamo nessun cambiamento non ci sono le pulizie da come è un con la spazzatrice no, non ci sono le notizie come ai settori come è, da, è previsto da capitolato i settori sono indecenti a vedere se sono tutti i volti e meno funzionanti e inoltre la cosa essenziale Con come dobbiamo fare no, le società come modo giustamente la anche perché direttamente, direttamente noi dobbiamo essere responsabili Perciò questo è per dirle che noi siamo d'accordo con quello che diceva una Presidente, parte stiamo lavorando in questo senso. La nostra Commissione è, è impegnata soprattutto in questo, anche perché c'è un'attività falsa, parte del il nostro con questa società che oggi ha la parte della società della Grazie al Consigliere Marcucci per il dell'ordine del nostro Consigliere Sì, eh, va bene che io accetto la sua spiegazione, l'applicazione, marzo del 2009 4 sono passati 4 anni con mesi. Allora quando lei fa il passaggio dei gasoletti, tutti rossi, tutti i costi, io però non riesco a capire che in questi ultimi giorni noi abbiamo dovuto fare veramente la caccia al tesoro del senso di situazione che siete squadra di Conecta, state bene la stanza di tutti i Come avete fatto a non capire che dopo nove mesi di questa ditta doveva fornire alla, alla città circa 1200 cassoletti e non li ha uniti, che doveva fornire le tazzoli scalabili e non li ha unire? Li ha unire io Appunto. il parcheggio di avvertimo che è il sindaco spesso anche un po' di tutti di, disegnava di la corte di morte perché un gruppo lo chiamava andando del parcheggio di avverti e vedevamo che comunque la città di cittadini non erano lineare. Siete stati costretti poi a chiedere al consorzio della Marina di mettervi dentro, dentro in un recinto a chiuso ma dove sarà visto? è uno selevitore del tuo casa Grazie. Allora. Allora. Io sono un giornalista che ha trovato per la non quella Allora, no, no, eh, c'è una mamma di scimmie, una mamma di scimmie, quindi non scontrato più il travese. Certo, io ho visto che il sindaco, non c'è più dalla, dalla stanza del sindaco, negli anni tre, però questo avviene, pieno, e allora, io la mia parte suggerimento della città, suggerimento della città, perché quando questa società dice che possedere tutti questi pezzi, e noi puntualmente gli stessi mezzi che girano nel territorio significa che lo stanno facendo il servizio che ha fatto il padre ha ragione, il comizio va a ma marco in Africa vediamo le buste legate dietro ai cani la cosa è perché eh, c'è cioè, gli altri stati comunitari che ci dicono ma, do, ma non mi vedono non mi vedono un marocchino preso come punto come sito di, di conferimento delle, della retezza umana allora io che lo faccio, beh, che il io mi faccio, io mi visto tutto questo materiale, non è affatto il presidente della retezza umana, ma lo dobbiamo fare con i consigli comunali, assurdo il senso di stabilità, fermare i magamenti a questa società perché è assurdo, è assurdo perché la gente comunque sta pensando alla della retezza umana e non si deve restituire in termini di ma i servizi sono di fare sì, sì. grazie consideratore consideratore mi grazie Presidente eh, devo dire che consideratore ha fatto la loro adesso non so se sono quelli della campagna elettorale Tribunale della Stata un po' però è documentato quindi Di un a un ambiente. Quindi, la sua vita, la sua vita, la sua vita, la quindi vita, la sua vita, la sua vita, quindi sua vita, la sua vita, la dove vita, la sua vita, la sua vita, la sua vita, la sua vita, controlla la competizione andiamo a tutelare il personale è vero che noi stiamo in difficoltà di fare bene perché questo lo è un dato di fatto purtroppo i test sono per chi è il non lo so che sono per tutti gli altri momenti che noi non lo a bene ma vorrei un controllo capitale, di persone personale, perché il personale lavora con le lezioni veloci quindi la invito a, a convocare una commissione ambiente di urgenza la chiedo di convocare per 5 giorni grazie grazie consigliere Pavel il consigliere Nudovici mi ha grazie presidente io credo che la vostra che scambi a la vostra risposta so, non è che non avviene che la vostra avviene anche è che non che avviene anche non è che la vostra non è che la che la vostra risposta non è che di vostra perché non è che la vostra risposta non è che la perché non è la posso, buoni, buoni, non c'è un la di risposta Io non lo so se non perché dalla sua vittoria ci sono stati sempre problemi, si è I'm going to ask you to the other doveva investire, quindi con i soldi che incassava la base, noi è un certo punto ma a me non quando diciamo così, spartiti di quello che ha incassato, di quello che ha fatto, tutta la comprensione, di quello che è consiglio, e come mai siamo così alti di scarica, e perché abbiamo tutte per questa condizione di scarica, chi è che ne la presa, se c'è stato un quartiere una propria e i giorni che ci c'è il è impressionante, lo lavorato punto per punto, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, la bene, va bene, va bene, va bene, va che va bene, va bene, che bene, va bene, va i va bene, va bene, il cervo la tutti i mesi vanno pagati i lavoratori vanno pagati per tutti i diritti i servizi vanno pagati tutti i mesi anche se non fare grazie grazie consigliere consigliere Grazie al consigliere Carraro che riprendendo la sua parola, i giudici e i casinetti aria non sono raccolti. Allora, adesso la parola al consigliere Marcucci. Ma denunciavano quello che denunciavano eh, e quello che lei vedere. E, e questo è quanto è stato già contestato, detto prima alla vita e gli è stato chiesto anche perché questi camioncini contenessero poi dei debiti strategici di più grandi. tutto quanto il cambio in grado grande, e poi la scarica ma quello che come allora io mi sono chiesto e mi chiedo oggi e mi chiedo di chiedere se i gli, camioncini gli fanno la differenziata e poi scaricano tutti nel cambio grande e non fa la come vanno a scaricare in discarica? quindi il problema il composto, io l'ho posto, io l'ho aspettando una risposta che non verrà sempre da ieri avevamo fatto alla avevamo chiesto questo, questa commissione appunto per vedere i provvedimenti come ha detto il consigliere di Abrato la rete e le amiche e anche il e con questa vita, quindi come ha chiesto giustamente un amico di consigliere di se noi ci potessimo incontrare martedì, martedì, nella prossima commissione ambiente potremmo dare le risposte decisive per quanto riguarda la risoluzione di questo servizio. Grazie. Uh, grazie al consigliere Marcucci, uh, se ci sono altri interventi, il consigliere Giordano rispetto Grazie uh, quello Letto, credo che sia stata una cosa straordinaria che questo consiglio sia stato guardato per questo punto del della maggioranza provocata proprio vedo che ci sono dei design che hanno della nazionale che hanno un eccetera un a parte che sono i lavoratori di questa di azienda che per che si ancora dobbiamo so se comunque fatto che è, un è stato una la cosa differenziata diciamo, che il consiglio comunale che ha mandato poi di integrazione della perché la è una prova del rischio di inserire in questa allora per chi la vita I'm going this one. con il viene di si avanti che come si fa a trovare la seconda cosa è quella che diceva padre sospendiamo i pagamenti alla società i pagamenti alla società se noi sospendiamo questi nuovi tristi che lavorano e che tra l'altro non vengono nemmeno pagati se sospendiamo i pagamenti significa che loro non vengono pagati quindi, quindi ci dovremo a, ancora per disagio perché, perché queste persone che operano in questo settore non vengono pagate quindi io faccio appello all'assessore affinché si prenda carico di fare una riunione con la società e di rivedere chi ha l'anno insieme alla società, a noi consiglieri tutti, perché io mi auguro che quel giorno tutti, i consiglieri che vogliono da loro, così almeno se prendiamo sempre questo esercizio ci andrà avanti o meno. Altra cosa è sulla raccolta differenziata io l'anno scorso feci un'interrogazione una, una, una, una in merito a quello che era il che incassava la società prima di differenziare se poi che i castrometti che tra l'altro eh, sono usati per cartone, cartone per il cartone per l'altro per il cartone per il velo per la parte stagnata io ce cioè, alcuni vicino a casa e quando mi fanno annunciare che no, è esclusivamente di alta roba di notizia indifferenziale. quindi faccio per faccia che almeno noi possiamo essere un po' responsabili nel differenziare le cose e essere presenti a contatto con le non si è quindi ripeto l'assessore l'assessore faccia carico nel più breve possibile di poter fare una noi nella vita, tutti consigliere che di modo che per l'identificazione Grazie sono vostra Grazie Volevo dire che eh, prima ho detto non so, è che ho fatto il una del 2012 per verificare quello che la società ha incassato nel 2019 con differenziata. Beh, io da eh, quello diciamo che ho visto, ho so il dato che diciamo da loro, che hanno fondato i concetti, sembrerebbe che il 2019 ha chiesto 100 euro di, di differenziata, il che significa che il 75% va alla società e il 25% è dal Quindi, fare i conti di come si può passare la moneta della coppia dell'ubbano in questi casi grazie queste cifre non sono state in iniziali 25% di 100.000 euro come stai facendo? grazie prego consigliere Lodovico faccio fare faccio fare io credo che in te è proprio che non si può usare in contrario a cento e no, no. no. no para que o não vá que não é não, não estou a ouvir mais ¡Gracias! <tose> Grazie a te. Sono state fatte molte relazioni poco dopo 4 anni, credo che parecchi, abbiamo visto, abbiamo guardato che il capitolato, non viene rispettato assolutamente. Ma quante volte sono state fatte in questa vita oggi? No? Ne vorrei. Una no, comunicazione che è scritto. Grazie. Grazie consigliere Montesi, consigliere Marcucci nella facoltà. Sì, grazie. per fare più chiarezza. Eh, L'articolo del contratto cita che in ogni momento l'amministrazione può modificare unilateralmente il contratto. Quindi noi eravamo impegnato tutto quanto contro un'inquisizione di poveri spagnoli, o in questa case. società, o con un'altra società. Per quanto riguarda sì. eh, quello che ha chiesto il consigliere Montesi, sì, ultimamente, anche l'assessore in carica, sì. sì. non le volte abbiamo mandato a fare le democrazie le e quindi la legislazione è disumana per quanto non fanno la realtà. Poi l'altra decisione è eh, eh, vero che è previsto il taglio dell'erba da parte di questa società non in dell'erba su tutto il territorio bensì nei posti dove è previsto um, chiaramente lo spazzamento della de è, passato. Passato. È, è previsto ma sono no. non so se sia la ma è giusto che abbiamo detto perciò ecco eh, questa è la maggiore chiarezza poi eh, per quanto riguarda la differenziata che loro hanno fatto eh, all'inizio al centro storico e alla panivella ci sono state due lettere le, di le due dirigenti diversi i quali eh, chiedevano a quale titolo avessero fatto questa differenza senza